ce l'ho fatta, ho la cica, la cica, i capelli, i capelli, devo fare, no, il rossetto, allora, ho la cica, la cica, i capelli, i capelli. Ciao! dunque, oggi mi sono pure eh, rifatta i capelli, nel senso me mi sono rifonati un'altra volta, per vedere, ora cascherò al telefono, così. è di Filippo, Filippo è qui dietro, cioè potrebbe venire fuori una disgrazia, in visione diretta, così si vede Aline, che è spaparazzato nel letto e siccome fanno cose loro cioè nel senso magari potrebbero fare pure cose un po' belle da vedersi. no? e allora è meglio si se... <ride> ok allora così si vedrà Filippo vabbè cercherò di non farli vedere ciao bellissime! allora mi sono sistemata i capelli con le mie papale ehm, perché sono troppo fighe però se mi scelgo capelli tipo così cioè si sì, viene bellino Ma c'è ancora un codo Partiolare E quindi ho detto vabbè. Che l'ho lavato ieri Ma sono già sporchi Perché a me i capelli A forza di toccarli Io li le leggo in continuazione Dunque Siccome ho fatto di anzi Un video dove Ve lo dico di già Nel vlogmas Il get ready ma è Venuto un trucco di merda perché ero partita con un trucco tutto elaboratissimo, cioè da serata da gran galà. Invece può far cagare. e Allora, per cercare di sfruttare comunque questo benedetto trucco, ho detto facciamo un, un, un, un trucco: facciamo un video. Che video faccio? Vi volevo mostrare i prodotti che mi avete inviato, ma non lo posso fare perché eh, non c'è la luce. Anche se il cellulare di Filippo eh, registra bene, quindi ho detto cosa fare: i prodotti terminati sulle labbra. Ho Anarchy, che è la cosa più bella che esista sulla faccia della terra. E vi faccio vedere qui dentro, nella busta di Ellie Ciao a tutti i miei prodottini quindi ve la metto qui. Aspettate, mi ridò un pochino di Jeffree Star che secondo me se n'è andato giriamola perché di c'è il nero e è più bellina la cosa allora ciao posso fare un calma ce la... ok vai no, almeno non si vede Filippo e um, mi voglio ridare lo skin frost perché me l'ero già dato perché mi è stato detto guarda dalla mia amica mirna mi detto, guarda, guarda mi potrebbe essere è molto scuro no potrebbe essere è scurissimo però eh, invece, naturalmente, ora non trovo il pennello, no? Devo perdere il più tempo possibile, mi sembra eh, chiaro. No? Se ne... E quindi, invece, io devo riuscire a darmelo lo stesso. Qui ancora le lampade non l'ho fatte, e ancora lo chiappo in tasca. Vabbè, le capelli fanno pietà. Pff, è vero che è un po' scurino, ma noi non ce ne frega niente. Le. Noi ce lo diamo lo stesso A noi non interessa niente Anche se si uh, uh, uh, Sono diventata arancione Tipo Quegli animaletti di un palumpa. Vai Vabbè cioè molto, Sono molto arancione Ma comunque non mi interessa uno skin frost si può diventare pure arancione dunque cominciamo perché sono già 4 minuti di porcate quindi allora qui è anche già caldo la situazione perché ho un pile addosso random allora uno due allora Filippo è sveglia lì già dorme <ride> da un po' altro. due per ora due allora, dischetti di cotone di solito no, non sto a dirvi grandi cose, grandi cose dei dischetti di cotone invece questa volta ho da dirveli vediamo se me la avvicina oh, oh, oh, addirittura fa pure lo zoom non ci credo vai perfetto um, questi qui della nuvola o dei dischetti della conad mi sembra di no perché comunque i dischetti della di Naconad ne ho presi mille, andavano benissimo, questi qui, che sono nuvola serie 100 dischetti, fanno pietà, perché fatti conto, te vai a prendere, io non so dove è il pallino da guardare qua, te vai a prendere il dischetto da darti sul viso per struccarti, cosa succede, ti viene via, invece di tutto il dischetto ti viene via una parte del dischetto e l'altra parte ti rimane qui dentro, Tutte le sante volte su 100 dischetti, 100 volte succede questo. Mentre quelli che ho ora mi caro è una bestia perché sto leggermente più alti, Una figata. Questi sono pessimi, veramente sarebbe da denunciare colui che ha fatto un dischetto così. Allora, questa qui, fluoro. Questa è la maschera eh, biomask 100% VGZ. Ve vegetale astringente, mi dovevo dare un po' di colore sotto l'occhio perché se ne è un po' dato, astringente, allora io ho sempre purificante, astringente e sempre queste maschere io ho tipo due anni, ce cioè l'ho, una balla di tempo, e um, ultimamente sto cercando di farle per smaltirle, eh, non amo queste maschere fatte a viso io perché mi danno fastidio a me mi guardano le maschere che si mettono sul, sul viso normali e vecchio stile old school però l'altra che ho fatto e poi la veder, vedrete delle dell'etude house è molto buona questa io non so se è un problema che era vecchia era completamente asciutta quindi poteva essere sebo sebo sto cazzo equilibrante sta ceppa di minchia tutto fatto appunto di queste cose qui a parte il resto Allora, fria, struccanti, buonissime, perché io ultimamente sono molto, molto bighellona, non riesco spesso e volentieri sempre a struccarmi, cosa che invece deve succedere, vi dovete sempre, sempre struccare. Eh, questa qui è fatta al nido d'ape, costano una miseria, sono per, per l'appunto anche con gli animaletti, quindi non testate, mi garbano tantissimo, e devo dire che stuccano anche molto bene. Vabbè, queste sono le strisce Depil Zero, che sono le uniche strisce che io veramente adoro, eh, ne ho prese di altri tipi, ma comunque, se non sono le Depil Zero, queste qui, eh, che dovrebbero essere, mm, mm, con olio di argan biologico. io se non c'è queste, non... i miei tronchi di albero non le tolgo, perché io nelle gambe, ora migliorando perché ultimamente mi sto a fare ehm, la ceretta ma io ho sempre fatto la lametta quindi ho dei tronchi nelle gambe delle barbe così, dei peli che se la, la ceretta non è buona come questa non mi levano niente allora questi sono i famosi fanghi della Venus che mi guarda da una vita, sa che io l'ho sempre utilizzato, sono sempre gli stessi, io continuo a guardare il quadratino arancione, rosso, perché? Sono sempre gli stessi, 70 centesimi eh, a bustina, fanno tantissimo, a me mi guardano a padella e sono gli unici fanghi con, su cui ho visto il risultato c'è l'ultec, l'iporiducente le trovate alla hop, le trovate alla conad me lo trovo dappertutto e poi c'è la maschera che vi dicevo allora questa è delle dell'Etudeus la maschera alle perle Pearl extract étudeuse. allora questa maschera io ce l'ho da un fottio di tempo anche questa sarà due o tre anni però un compenso eh, c'era tutto il prodotto dentro, non, non è stata come quell'altra che si è prosciugata questa c'era un sacco di siero e era un sacco figa. Perché comunque il siero che mi sono data dopo, il, cioè nel viso, poi io mi ci fa il massaggio. Senti, questa è la link russa. Ora io dovete portare pazienza. Pensate, io la notte come faccio a dormire. Porà, creatura. E poi mi viene detto che ho le pesche. Non me lo dice nessuno, lo dico da me. Però, vai a provare. Io non vorrei. Fili. Ecco, dorme anche lui. No, questa luce qui ma è bianca, vero? Secondo me è bianca questa luce invece secondo me non è del tutto ecco eh. comunque si sono addormentati praticamente tutti e due con io che urlo e sbraito e va bene lo stesso allora è un me di mezzo di mezzo. Eh, io non ce l'ho comunque le 4 e qualcosa avrò già finito quindi questa è molto buona e mi è piaciuta un sacco random che ci abbiamo allora eh, bion zen, zen zen zen zen emotion bagno doccia al ter rosso e Yuzi, non <ride> so sa che cazzo possa essere. Yuzi, Yuzi Fruzzi. Allora, l'odore è buonissimo. È un bagno schiuma normalissimo. L'ha comprato la mia mamma. Quindi, non so quanto abbia speso, non so niente. Però, un bagno schiuma normalissimo. Eh... Soluzione salina per le lenti. Questo è Neutro Roberts antibatterico con tè verde. Questo è quello che uso per le mani. Buono, a me questo piace un sacco. Perché, innanzitutto, mi piace questo odore al tè verde. E poi devo dire che io ho saponi per le mani, non è che ne facciano un pazzi, perché avendoci le mani secche, senza sapone non mi sconfiggeranno non mi le mani secche, mi devo stare a, a le mani tutto il giorno, 20 volte alle, al minuto, e invece questo me le rende abbastanza morbide. Allora, un semplicissimo ehm, gatto pardo, sì solvente io, cioè, oggi a questo punto eh, se, cioè, non fosse, se non ci fosse scritto quello che è io non lo saprei neanche dire solvente per unghie è normalissimo ho preso la COP. un normalissimo solvente ah veniamo a lui allora questo lo conoscete l'ho usato un sacco di volte è la venida, latte detergente con estratto di camomilla, biologico, glicerina, olio di mandorle e riso. Questo è quel prodotto che si compra, se non mi sbaglio, al penny. Cioè, se è tuffato, no? Tipo, un limpio. Non mi arrabbio, perché oggi ho le papale in testa e quindi... Quindi questo qui io ho anche adesso l'altro da usare, quello bifasico, però a me questa linea piace. Mi ci sono sempre trovata bene, ve ne ho parlato mille volte, quindi non sto a rivenarvela. Allora, questa qui è una maschera della Kiko, quella nera, che tipo avrà anche questa due anni. Non l'avevo finita, l'ho finita adesso e ho un'altra maschera, sempre presa da internet nera. Eh, che però tutte le maschere no, ti fanno bene, sì, ok, cioè, nel senso, specialmente a me, io non ho eh, grossi problemi di pelle, quindi devo dire che non sento poi mh, tutta questa gran differenza quando me le levo. Questa ha sconvolto perché era vecchia, io non mi ricordavo di. De... Di quello che potesse fare, e vi posso garantire che una volta tolta ho sentito la pelle non morbida di più, cioè stramorbidissima, e oltretutto sentivi proprio che, la, che aveva avuto effetto sulla tua pelle. Ora, se sia stato un effetto purificante, riequilibrante, io questo non lo so, so soltanto che io levata questa, c'avevo la pelle, era tutta un'altra cosa. Ora ne ho un po' da finire, quindi non mi metterei mai. Allora, questo è Guccino. Allora, eh, questo è dell'estate. Io, Aline, si era preso il profumo perché l'abbiamo trovata al Caddy con uno sconto del non so quanto per cento. Tipo questo qui. Perché naturalmente non è che c'erano tutti, non erano tutti scontati. Cioè. Questo qui io non l'avevo neanche mai sentito. E è un 30 ml se non mi sbaglio vabbè un 30 ml pagato 36 euro perché ve l'ho lasciato? perché questo profumo è la fine del mondo io non sono riuscita ancora a trovare qualcosa che compari Narciso mi compara si, la... sia meglio di Narciso invece questo devo dire che non gli fa le scarpe però per il prezzo che ha Visto che Narciso ne costa 55. Allora, sono 30 ml, non lo leggerete mai, e 36 euro. È veramente belluna, belluna belluccia. Ha anche la confezione ed è un profumo stradolce. Mi piace assai, ho cercato di terminarlo fino all'ultima goccia, ma infatti non c'è più niente. Vorrei tenere la scatolina, infatti la terrò perché magari il giorno che avrò la mia makeup table potrò metterlo sopra se un giorno ce l'avrò poi crema mani al burro di Garité, questa è di Bottega Verde una crema mani senza infame e senza lode, eh, di solito al burro di Garité mi piacciono tantissimo, invece questa è una crema mani anche abbastanza burrosa ma che poi diventa pure antipatica perché vi appiccia anche un po' le mani non me la ricordo con tanto un tanta gioia, uh, creme mani perché io le sto praticamente mangiando le creme mani perché in questo periodo la mia pelle, un oh mio dio è una bottiglia dell'acqua, sto morendo perché mi babbo ha già fatto la pasta salatissima e io ho una sete che vi giuro che mi bevrei il maniero che è salato. Allora, questa è Mediterranea Body Hydra, crema, crema, crema, crema, crema, crema, ciao, facca, mi forza, crema mani fluida e protettiva, protettiva e limitiva. Allora, mh, non è niente di che. Questa crema è vecchissima, eh, quindi ce n'era poca, non è che l'ho sgonfiata tutta. Però, ecco, anche questa non è che mi sia rimasta nel cuore, altrimenti. Questa invece, crema mani, della Cleanance idratante protettiva con passiflora e mandorla. Questa, se non mi sbaglio, la, la trovai a suo tempo, anche qui si parla di anni, in un giornalino. Eh, questa crema, devo dire che invece mi è rimasta nel cuore, perché sono di quelle creme che ti ammorbidiscano le... Allora... Avendo le creme, oddio non parlo, non ce la posso fare, ma perché? Avendo le mani parecchio secche io ultimamente, eh, qualsiasi tipo di crema, a parte quelle della, ehm, della Envy, Porca troia. Ve l'ho anche sponsorizzate Quelle che mi hanno mandato da Octoli. Ehm, vabbè. Quelle fighissime. Andy. Vabbè quelle. quelle. che mi garbano a bestia. E invece ci sono delle creme mani che Te la dai. E Dopo 5 minuti te la devi rida. Perché so di troiai. Questa invece è molto buona. Perché a parte che ha l'odore classico di crema però ehm, nutre le mani quindi una volta che te la sei data non c'è bisogno dopo 10 minuti di, di darsela man le mani la assorbono molto bene senza impomatarle troppo e a me mi garba bestia. comunque io tutte queste piccole cremette le tengo in bolsa perché più che altro me, la do, me le do quando sono in giro i nostri eh, pour, eh, clean up vi devo far vedere, penso si vedrà pure con il cellulare di Filippo. Vediamo se riesco. Allora, se vedete, con il cellulare di Filippo secondo me riuscirei a farvi pure le foto del trucco da vicino. Allora, avevo... Forse qui ce la faccio. Dei punti neri non indifferenti. E invece, fra maschere e... Mh, Sto facendo parecchie parecchie maschere E di conseguenza i miei punti neri Insieme a questi qui che la sera faccio Devo dire che mh, hanno migliorato Moltissimo la situazione Si devono vedere i pompon assolutamente Cioè, Quindi vabbè ve l'ho promossi Migliaia di volte lo sapete non vivo senza Poi Eh, tutte mi chiedete perché ho i denti così bianchi: mentadent, mentadent, mentadent. Allora, questi, questi qui: mentadent now, men, mentadent white now. Il migliore è lo chic, quello rosa. Questi sono dei dentifrici che io all'interno ci può essere anche l'acido muriatico. Vi rendono i denti bianchissimi. Più io ci metto lo stick. Fatevi conto che i miei denti sembrano di porcellano, poi naturalmente dovete sapere che nei video i denti sembrano ancora di più eh, bianchi, ok? Perché nella realtà si sì, sono bianchi ma molto meno che in video. Comunque devo dire che questi qui sono dei dentifrici che sono davvero davvero davvero validi. Costano perché comunque un tubetto così da 75 ml vi costa dalle 2 euro alle 3 euro. Però fanno il loro lavoro. Prima io usavo gli sbiancanti avevo bisogno di, us di usare anche i sensitive. Perché mi si sciupava lo smalto. Con questi invece devo dire che a me non dà fastidio. Poi certo se avete denti parecchio sensibili non, non lo consiglio. A quel punto vi consiglio la pennetta allora questo qui è uno spray per capelli anche questo ho usato oramai da anni cioè questo è vecchio è finito adesso ma erano anni e lo stavo usando c'erano le orecchie rossi perché sta facendo un caldo qui dentro boione poi come al solito ho la luce puntata c'è i riscaldamenti accesi e io sto morendo poi questa piccola luce qui non sembra la luce è qui davanti non sembra ma scalda tantissimo Quindi, allora, dunque, trucco bruttino però nel complesso ci piace. Allora, vediamo se mi faccio vedere in tutta la mia figaggine. Allora, mi sa che c'ho lo zoom. Okay. Allora... Uh, questo è Super uh, Supreme Repair, trattamento repair più gloss della testa nera, capelli secchi e danneggiati. Allora, di questa linea, non so se vi ricordavate che io avevo lo shampoo e il balsamo neri della testa nera, so, con la cheratina sono favolosi, vi rinviviscano i capelli. Allora, fatemi sapere se vi interessa, io ho trovato diversi prodotti di capelli buoni e mi stanno veramente facendo rinascere i capelli ultimamente. Questo era uno spray da dare dopo essersi lavati i abelli, le eh, rinviviva, le rinvigoriva e eh, questa cosa del gloss ve li, mh, ve li illuminava, insomma, praticamente diventavano più luminosi. E devo dire che il suo lavoro lo faceva parecchio, parecchio bene, anche perché come quantità ce ne voleva davvero poca, eh. Allora, siamo quasi alla fine. Allora abbiamo il nostro burro cacao Il labello dice che comunque non siano tanto buoni Ho preso un Io ho dei, dei, dei lip balm Anche vecchio, vecchia data Che comunque ultimamente sto utilizzando tantissimo Perché anche lì Specialmente qui dalle parti Vedete questa, queste righe Io ho qui dalle parti parecchio rettato Questo è buono Ha un ottimo odore più che altro Mamma, è quello con l'odore meraviglioso, emoliente, ma non dice questo è favoloso, io lo adoro. Allora, ho finito le goccioline per il viso, queste sono della Inca Rose Maxi Bronze, devo dire che sono ottime per il viso, eh, mi sono durate dall'estate ad adesso, due gocce massimo, mm e mi facevano un bel viso colorato l'ho presa dal caddy e se non mi sbaglio non costano poco sulle 30 euro, 20, 20, 20 o 30 non me lo ricordo ma, ma è durato parecchio lo ricomprerei tranquillamente anzi volevo andare a ricomprarlo questo qui invece è un prodotto che anche adesso ho cominciato ad usare d'estate come sapete io adoro questi sieri come vi ho messo quello della Garnier um, idratante eh, celeste e eh, prendevo l'altro, non so se ve lo ricordate quello rosa 22 minuti e basta quello rosa non... quello, 20 euro questo è lo stesso, ne costa 18 è della L'Oreal ed è Age Perfect Renaissance Cellulare eh, siero d'oro, alta rigenerazione e luminosità suprema non è così cioè è un troiaio perché non vi illumina il viso o comunque io non ci ho fatto caso perché eh, comunque non avendo la pelle brutta ultimamente non, non, troppo, non comunque grigia io devo dire che mi sono trovata ad avere il viso normale, è un siero io uso ormai i sieri soltanto perché comunque le creme tendono a darmi fastidio poi ho una crema presa in farmacia anche di buona marca che fa la ripa. E come siero è buono però mai quanto l'altro che vi dicevo, questo ne illumina e ne rigenera e ne compatta allo stesso tempo questo, che è stata una delusione enorme questo prodotto è della Clinique, io l'ho pagato un sacco di soldi, tipo non mi ricordo se l'avrò pagato sui 20-30 euro forse, yeah. insomma è Clinique, quindi l'ho pagato tanto Dovrebbe essere uno Sculpt Wear, Sirium uh, Liftante e Refermissante Visage du Colu, visage du Colu, eh, 100% fragrance free, vabbè. Eh, anche questo avrebbe dovuto rigenerare la pelle, io non lo so, ribadisco, sai, sì, è una visione che io sono abituata ai sieri, però... Io non ho trovato a differenza con quello che sto usando, ora e vi ho fatto vedere che è idratante, quello sì, idrata la pelle tantissimo, voi sentite la pelle straidratata, però io con questi grandi differenze, probabilmente ribadisco perché non ho una pelle che sta troppo male. Poi, allora, questo qui è un eyeliner maxi black ok, cioè lì sta russando veramente tantissimo allora la punta era questa ed era quello che avevo preso su ebay ho pagato una miseria purtroppo non l'ho neanche usato ho usato una miseria perché praticamente ehm um, ho provato ad usarlo ma praticamente si era già seccato, è eccezionale come pennellino, all'interno ci doveva essere la pallina, quindi io comunque pensavo che eh, reggesse anche a non seccarsi, invece questo non è stato. Peccato perché credevo fosse un buon prodotto. Allora, questo è il famoso effect della Essence Eyeshadow, vi ricordate quelli? ve che avevo fatto vedere, vediamo se metta a fuoco, ma non credo. Figurati. e questo è giallo perché l'ho buttato? perché si è seccato completamente è stato lì dentro al cassetto non so per quanto tempo e questo qui, qui dentro ah benissimo il colore se lo perde dal fondo ah guardate qua ok benissimo allora il prodotto è questo vediamo se riuscissi a usarlo così chi lo sa? vediamo un po' che come prodotto era stravalido oh perfetto la svolta guardate qua cioè lo si può usare oh my god cioè lo si può usare figliole figliole si può usare cazzo io lo volevo buttare allora siccome è fatto a pezzettini perché giustamente si è seccato tutto non sta in fare cosa prendere questi pezzettini e spiattellarseli nelle gote vedete? eccolo qua figata paurosa ma sono io bene quindi ho ritrovato l'utilizzo per questo non buttiamo via niente perché poi lo sapete a me tutto ciò che luccica. quindi illuminanti tutta la vita come se non ci fosse ma un domani allora non sono rifinita nel senso basta volere tutto allora ho finito il mio video mi sono fatta vedere con i miei cornini quindi finalmente ci ho fatta fare un altro eh, video di prodotti finiti cercherò di lasciarvi tutti i vari prodotti iscritti nell'info box io vi mando un bacione gigante in mezzo grandissimo siete il mio più grande sostegno Alin e Pippo che russano Vi salutano. Ciao, my love. Pensavo di aver stoppato invece niente.